25 novembre 1936, il Terzo Reich e l'Impero giapponese firmano il Patto Anticom Intern, un accordo a carattere prevalentemente politico-ideologico. Il patto prevede una cooperazione tesa alla difesa comune contro l'opera disgregatrice dell'internazionale comunista tramite lo scambio di informazioni, pressione sull'opinione pubblica e lotta contro gli agenti comunisti. Il patto prevede anche un protocollo che impegna i contraenti a non rafforzare la posizione dell'URSS nel caso quest'ultima aggredisca uno dei Paesi membri. L'adesione dell'Italia il 6 novembre 1937 farà del patto anti-comintern il primo embrione della futura alleanza tripartita, che sarà conclusa nel settembre 1940.